Sono molto contento di essere anche quest'anno a Torino Spiritualità. Sono fedele a questa straordinaria iniziativa, certamente tra le più importanti iniziative culturali di questa città di Torino, nella quale attualmente abito. D'altronde è sempre stata un po' la mia città, perché è stata la città della mia giovinezza e sono tornato in questa anzianità scegliendo Torino con molta gioia per la rete di amicizia, per la rete di tante conoscenze, e per le tante opportunità di relazioni e incontri che questa città offre. Ringrazio per l'invito la cara Elena Lewenthal, che conosco da tanti anni e di cui sono contento di essere amico. Ringrazio Aiuto che costantemente tiene vive i contatti con me e anima questa Torino spiritualità e vi dico grazie per l'ascolto che farete a questa mia relazione che vuole essere semplicemente un insieme di tracce da offrirvi perché possiate meditare, confrontarvi con questo tema del desiderio. Un tema estesissimo, che indubbiamente incrocia molte discipline e che io però affronto soprattutto all'interno della tradizione della spiritualità cristiana. Il titolo che è stato dato a questa mia conversazione è un versetto che è presente nel libro del Siracide, un libro che non fa parte della Bibbia ebraica, fa parte della Bibbia cristiana, e tuttavia un libro scritto in ebraico. È scritto, non sappiamo bene, ma nell'epoca attorno al 50 avanti Cristo o addirittura nei giorni in cui Gesù di Nazareth, che segna il calendario occidentale, era già nato. Tuttavia un libro che raccoglie la Sapienza di Israele, è un libro ispirato dal Libro dei Proverbi, ispirato da Coelet. In questo libro sta scritto, non privarti di un giorno felice, non ti sfugga nulla di un legittimo desiderio. La traduzione ve l'ho fatta dal testo ebraico, perché nelle Bibbie cristiane normalmente la traduzione è fatta dal testo greco ed è un po' diversa. Certamente mette in evidenza che ci sono dei legittimi desideri di cui non bisogna privarsi e nel parallelo di questo versetto di conseguenza non bisogna privarsi dei giorni della vita felice, della vita piena di, di beatitudine. Cerchiamo di addentrarci. Desiderare è una voce che proviene dal lessico astronomico e il suo significato è stare lontano dalle stelle, de, venire, stare, da, e sidera sono le stelle. Chi sta lontano dalle stelle le ricerca, le vuole vedere e quindi le desidera. Noi umani che siamo sotto il cielo viviamo di desiderio ci protendiamo verso le stelle e ci cogliamo innanzitutto come esseri desideranti. D'altronde tutti noi facciamo l'esperienza del desiderio, un sentimento che ci abita come una pulsione, come una tensione, come una forza. Il desiderio è certamente un sentimento personale, intimo, che scaturisce dal profondo di un uomo e di, o di una donna, che però non sono mai padroni assoluti del proprio desiderio in ciascuno di noi non è il mio io a desiderare ma è il desiderio che desidera con forza al di là del nostro io noi siamo abitati dal desiderio Addirittura siamo posseduti dal desiderio e questa esperienza ci fa dire che il desiderio ci può dominare, ci può alienare, ci può trascinare via. Ecco perché noi dobbiamo coglierci come desideranti. E che cosa c'è alla radice di tutti i desideri umani? C'è la condizione umana, l'indigenza, la condizione del bisogno, la mancanza di vita piena, la limitatezza, e ogni volta, dunque, che noi cerchiamo di andare oltre la nostra condizione, di trascenderla, noi desideriamo. Ecco perché i desideri sono veramente molteplici, differenti, infiniti. Resta profondamente veritiero nell'esperienza del desiderio il dover operare un discernimento e operarlo proprio al sorgere del desiderio. Perché il desiderio è un sentimento complesso, polifonico, nel senso che contiene molte voci, può essere desiderio di cose buone e dunque desiderare la bontà, ma può anche essere desiderio di cose cattive. Non a caso noi classifichiamo i desideri in desideri buoni, che poi diciamo anche legittimi, secondo l'etica che abbiamo, e desideri malvagi, desideri che ci portano al male o che hanno come frutto il male. La parola desiderio... Non è sempre positiva. Il desiderio può diventare bramosia, può diventare voracità, può diventare, nel linguaggio della tradizione cristiana, addirittura può diventare concupiscenza. E attenzione, nelle tradizioni religiose va detto con chiarezza, il desiderio è stato sempre piuttosto visto negativamente. Non voglio adesso farvi una carrellata all'interno della filosofia e delle tradizioni religiose. Ma qualcosa va ricordato anche perché il desiderio come noi lo pensiamo oggi è certamente debitore di tutta una ricerca e una cultura che sta alle nostre spalle. Nel mondo greco gli stoici condannavano il desiderio e dice che occorre assolutamente estinguere i desideri per essere veramente uomini. E anche la scuola epicurea, in realtà, condannava i desideri. Anzi, ha aperto addirittura la strada mettendo come via virtuosa la tarassia, l'insensibilità, l'indifferenza. Ve lo dico perché questa posizione nella filosofia greca è passata poi a ispirare una spiritualità cristiana, in modo, direi, determinante nel IV o nel V secolo ma poi in tutta la storia della spiritualità, fino a Sant'Ignazzo di Loyola, in cui si loda soprattutto la santa indifferenza verso tutte le cose. Non le si desiderano le cose si è indifferenti rispetto a ciò che ci capita e ciò che si vive. E in certi correnti spirituali è presente ancora, io oso dire, questo veleno dell'indifferenza, della tarassia, dello spegnimento dei desideri. Questo ha segnato una spiritualità cristiana molte volte negative verso questo mondo a favore dell'aldilà, verso lo spirituale, contro ogni materialità, in una negazione della carne ancora oggi nel linguaggio cristiano la carne non riusciamo a dire questo termine se non sotto l'aspetto negativo come se fosse la causa del peccato dimenticando come la linfa vitale lo vedremo all'interno soprattutto del Nuovo Testamento Pone la carne come il luogo in cui Dio ha voluto abitare, la carne ciò che Dio ha voluto diventare, la carne che non è quella specie di abito o di strumenti necessari all'incarnazione che come sono stati presi da Gesù di Nazareth sono stati smessi velocemente in vista di una vita spirituale divina. Questo è anticristianesimo e negazione della verità più profonda della spiritualità cristiana, la quale esalta la carne, esalta i sensi. Però... Dobbiamo anche ammettere che nella storia della spiritualità ci sono anche questi sentieri negativi. D'altronde, lo sapete, nella tavola delle dieci parole date da Dio a Mosè è significativo che due volte ricorre il verbo desiderare, ma in modo negativo. Due comandamenti su dieci. Non desidererai la donna di altri. Il nono, la nona parola, non desidererai la roba degli altri. In Esodo 20 e in Deuteronomio 5, le dieci parole date da Dio a Mosè contengono questo divieto del desiderare, il che, attenzione, non negano che ci siano dei desideri legittimi, però è significativo che due comandamenti su dieci dicano Attenzione al desiderio, questo desiderio va estirpato alla radice, va assolutamente annientato. Il verbo ebraico, chabad, usato qui, desiderare, non rimanda a una sollecitazione superficiale un vago desiderio, ma un desiderio a cui aderisce la volontà, un desiderio che si trasforma in azione, una brama efficace. Ecco allora il giudizio negativo per questo desiderio che è una pulsione che procede dal cuore dell'uomo. Viene commentato nel Nuovo Testamento da Giacomo «Ciascuno è tentato dal proprio desiderio, che lo attrae e lo seduce. Il desiderio, poi, concepisce e genera il delitto, e il delitto, una volta commesso, genera la morte». È una dinamica molto fine, se siete stati attenti. Ciascuno è tentato dal proprio desiderio, notate il linguaggio che è il linguaggio tipico dell'amore, della sessualità. Questo desiderio lo attrae, lo seduce, questo desiderio finisce per chiedere un accoppiamento in cui si concepisce il delitto, e il delitto genera la morte. Dunque, guerra ai desideri perversi, lotta spirituale o combattimento spirituale, tema sul quale hanno molto indugiato i padri del deserto, gli asceti cristiani, definendo il desiderio cattivo come la matrice, la fonte di tutti i vizi. E tutta però la tradizione biblica testimonia che ci sono desideri legittimi, desideri buoni, che anzi, dove c'è il desiderio c'è la vita, e che il desiderio... È proprio il segno che la vita pulsa, che si vuole vivere. D'altronde anche le scienze umane non sta a me fare questo itinerario oggi, ma testimoniano innanzitutto che proprio a partire dal bambino, Ancora nel grembo della madre c'è questa pulsione, questo desiderio di vita che poi continua. C'è il desiderio di vita e questo desiderio di vita è quello che ci fa vivere, ci fa crescere e soprattutto poco a poco si trasforma in un desiderio, lo vedremo poi meglio, il desiderio dei desideri, che è il desiderio dell'amore, il desiderio di amare e il desiderio di essere amati. C'è all'interno del salterio al Salmo 32, una domanda. C'è un uomo che desidera la vita e desidera fortemente giorni per gustare il bene? E a questa domanda, certo, rispondono se volete, tutti i libri biblici proponendo delle vie indicate da Dio per ottenere vita e felicità. Ecco il desiderio di vita, che d'altronde è l'unica vocazione degli umani. Vivere e vivere quest'unica vita che ci è data, perché non ce n'è un'altra. Questo dovrebbe essere qualcosa che teniamo sempre presente. E invece noi non sempre riusciamo a tenere davanti a noi questa verità. Di vita ce n'è una sola, ricordatevi, non ce n'è nessun'altra. E la vita che stiamo vivendo qui in questo momento ha avuto un inizio e avrà una fine. E questa vita è la vera vocazione per noi umani, uomini e donne. Anche quando sembra che noi vogliamo negare la vita, noi in realtà vogliamo vivere. Ha ragione quelli che dicono che anche nel suicidio, in fondo, c'è una volontà di vita, di vivere meglio, di vivere un'altra vita, perché si sente magari che la tua vita è insopportabile. Ma è un desiderio di vita. Non a caso è presente tutto un linguaggio metaforico in tutte le scritture in cui si parla di desiderio come sete, desiderio come fame, e la gamma dei desideri è infinita, dei desideri buoni, dal desiderio di Dio. che è testimoniato con molta frequenza, soprattutto all'interno dei salmi. Vi cito solo due versetti che molti di voi conoscono. «Come una cerva anela a fonte di acque, così la mia anima desidera a te, mio Dio». Oppure l'altro salmo, io ho desiderio del Dio vivente, quando vedrò il suo volto? Desiderio di Dio. Si può desiderare Dio? Dobbiamo porci questa domanda. Dio nessuno l'ha mai visto. Nessuno lo potrà mai vedere, ci dicono le scritture. Chi vede Dio muore è l'adagio sempre presente. E come mai ci sono dei credenti che dicono io desidero Dio, desidero vedere il suo volto. E parlano di sete, di fame di Dio. Una dimensione certamente che resta incomprensibile per molti. E soprattutto oggi gli stessi credenti credo che hanno difficoltà a comprendere questa dimensione, diciamo, mistica. Perché io posso desiderare qualcuno che conosco, che ho visto, ma uno che non ho visto, che non ha nome, che è inconoscibile, che nessuno ha mai visto, che nessuno… Ha mai udito sonoramente parlare? Come possibile? Eppure la testimonianza è che c'è la possibilità di un desiderio di Dio, e sotto questo segno del desiderio di Dio c'è l'amore per Dio. Dobbiamo subito tradurre, si può desiderare Dio, ma si può anche subito dire, ma si può amare Dio? Gli ebrei, che certamente hanno forgiato questo linguaggio, nella Bibbia, pensate anche allo Shema, tu amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte le tue forze. Oltre che le espressioni in questo linguaggio amoroso, io amo Dio, che troviamo nei Salmi, Signore io ti amo. Tuttavia dicono attenzione, è un amore di desiderio, ma che va costantemente verificato, visto che Dio non lo si vede, nel realizzare la sua volontà. Desidera veramente Dio, ama veramente Dio, Colui che fa la sua volontà, che realizza la volontà di Dio. Altrimenti questo amore che lui dichiara, questo desiderio che lui sente, non è autentico. Come vedete non è così semplice. Noi abbiamo l'esperienza dell'amore di desiderio tra persone umane, fino addirittura al desiderio dell'altro a livello sessuale. Con Dio il desiderio non ha nulla di tutto questo. E il desiderio di Dio è compiere la sua volontà. Per fin Gesù all'interno, attenzione proprio di questa comprensione, diceva chi mi ama osserva le mie parole. dove l'amore anche per Gesù da parte dei discepoli passa attraverso il realizzare la parola di Gesù. So bene che questo discorso che vi faccio sul desiderio può turbare alcuni, però se noi andiamo all'autenticità del desiderare biblico, Dobbiamo assolutamente esplorare questa pista, questo cammino. Dio è altro, Dio è invisibile. Certo, ho un linguaggio amoroso che posso usare anche per lui. C'è addirittura un salmo che dice... «Io desiderio del Dio vivente, la mia carne lo desidera». Permettetemi di dire linguaggio amoroso tra amanti, tra amanti umani. Però attenzione, questo linguaggio va preso con molto discernimento e intelligenza. I rabbini ammonivano attenzione. Non c'è amore di Dio se non c'è amore per la Torah. E nel cristianesimo più autentico non c'è amore per Cristo se non si realizza il Vangelo, se non si ama il Vangelo, se non si realizza il suo messaggio. So bene che c'è anche una corrente mistica, ma lì io vi confesso tutta la mia diffidenza, una corrente mistica cristiana che usa il linguaggio amoroso del desiderio addirittura sessuale nel parlare con Dio. Vi faccio un esempio, nessuno di voi si scandalizzi, ma io non riesco a leggere Giovanni della Croce e i suoi poemi come dei poemi religiosi, sono bellissime liriche d'amore, di amore umano, bellissime. Ma io non riuscirei mai a usare quel linguaggio con Dio o con Gesù Cristo. Sentirei un orrore dentro di me. Altri, invece, percorrono quella strada molto convinti. Per bere il desiderio, vi ripeto come desiderio di Dio e desiderio per i cristiani di Cristo, non è un desiderio che può essere confuso con i desideri che viviamo tra di noi. La mia formazione è questa. Ciò che è sulla terra, di che è sulla terra. E ciò che appartiene al cielo, di che è in cielo. Permettetevi di farvi so sorridere a metà di questa conversazione. Ma uno dei comandamenti che io ho ricevuto e di cui ho scritto all'interno della Sapienza del Monferrato, sapete come suona? «Meschuman ente Robi». Non mescoliamo le cose. Quindi io non mescolerei mai l'amore umano con l'amore per Dio, non userei mai lo stesso linguaggio e non sarei mai capace di usare il linguaggio amoroso che userei per una donna usandolo per Gesù Cristo. E tuttavia voi sapete che c'è anche una corrente mistica in cui Gesù Cristo è lo sposo, Gesù Cristo, si celebrano le nozze con lui, Giovanni della Croce, Teresa Davila, altri mistici, ve lo dico per onestà, ma mi sono estranei. Se questo è una polarità del desiderio buono, legittimo nella Bibbia, Certamente viene subito dopo il desiderio di amore. Anzi, oserei dire che proprio il fuoco, il nucleo incandescente del desiderio come lo presenta la Bibbia, è l'amore. Amore nella sua dinamica di amare ed essere amati. È così. Noi portiamo dentro questo desiderio. Nasciamo col desiderio di essere amati. E se non ci fosse l'amore di chi ci accoglie, non ameremmo neanche vivere. Ce lo dicono le scienze umane. E a un certo punto impariamo a ricambiare questo amore che ci ha accolto venendo al mondo, pianin pianino amando anche noi. Cominciamo ad amare quelli che ci hanno accolto, il padre, la madre, la famiglia, quelli con cui soprattutto la vita diventa un tessuto. E poi a un certo punto siamo ormai capaci di accogliere passivamente l'amore, ma sentiamo anche la capacità di essere soggetti che amano. La maturità di un ragazzo o di una ragazza è una maturità soprattutto in questo, nella sua capacità di amare, e di accettare di essere amato. Non sempre una maturità raggiunta. Molte volte una maturità ferita. E chi soprattutto è stato ferito nell'esperienza di amore passivo perché non è stato amato o è stato amato male ha difficoltà a diventare un amante, un soggetto che ama. E il suo desiderio di amore è un desiderio faticoso, sovente contraddetto, sovente paralizzato. La vita di molti uomini e di molte donne è difficile a partire da questo. E se voi avete ascoltato le persone lo sapete, il dolore più profondo, le ferite più profonde stanno a quel livello. Non è facile. Ebbene, certamente… A un certo punto un giovane ha bisogno di ricevere un amore diverso da quello che riceve e ha ricevuto in famiglia, vuole un amore che venga da altrove e vuole amare altrove. È così che iniziano le storie d'amore. È così che l'uomo cerca la donna. Nelle prime pagine della Genesi si testimonia proprio questo. La solitudine di quell'uomo creato da Dio non è bene che questo terrestre sia solo. La creazione da quest'uomo della polarità maschio e femmina, e da quel momento l'uomo cerca la donna e la donna cerca l'uomo. È straordinario. In Genesi 3, certamente un testo, attenzione, con ideologia patriarcale, è una visione della donna negativa? Si dice alla donna verso l'uomo, il maschio sarà il tuo desiderio, ma lui ti sottometterà. Ma quando viene scritto il cantico dei cantici, si dirà esattamente il contrario. Si dirà che l'uomo va verso la donna, si sente attirato dalla donna e non ci sarà più sottomissione l'uno per l'altro, in una sinfonia della differenza. Il desiderio l'un dell'altro è il desiderio sessuale benedetto da Dio, assolutamente buono, e anche lì, attenzione, so bene, invece, l'eredità, come vi dicevo, di quel cristianesimo che si era abbeverato a quella filosofia greca negativa sul corpo, sulla materialità, sulla sessualità, per cui la storia della sessualità del cristianesimo è una storia faticosa, è una storia con sguardi negativi. Il piacere stesso sembrava già essere peccato, non sto parlando di secoli fa, sto parlando che queste cose le hanno ancora vissute i nostri genitori, dove la negatività della spiritualità cristiana era tale, per cui il fare l'amore era una concessione. E poi, a che prezzo? E quante poche volte si poteva fare durante l'anno osservando i tempi ascetici, in cui era vietato. Anzi, la virtù era farlo semplicemente per avere figli, senza desiderio. Una storia di umiliazioni, di situazioni vissute con vergogna. Non è una storia che ci fa onore. Per fortuna, gli ultimi trent'anni hanno capovolto le cose. E ormai addirittura anche l'atto sessuale è stato chiamato, addirittura da Giovanni Paolo II, la liturgia dei corpi. E ormai la tradizione cristiana dice che la stessa unione sessuale è già un valore di per sé. Non ha solo significato per la procreazione, ma che è innanzitutto una sinfonia, una liturgia d'amore. È il canto e la sublimazione dei desideri più santi che stanno nell'uomo e nella donna. Ma dalla sessualità passiamo alle gioie della vita. Anche lì, certamente, nell'Antico Testamento c'era un atteggiamento molto più positivo, ricordatevi, Coelet non resta all'uomo in questo duro mestiere della vita se non mangiare, bere e vivere giorni felici. E poi anche questo però in una spiritualità cristiana, la diffidenza, la sublimazione del digiuno e la condanna dei piaceri a tavola. No, se uno va alle sorgenti della Bibbia si rende proprio conto che la vera spiritualità cristiana è fatta davvero di cose materiali, del godimento che le cose ci danno, della possibilità di gratitudine che devono destare in noi, addirittura della lode per la quale noi possiamo lodare Dio. Tutte le creature sono buone, dice San Paolo, tutte! E il Nuovo Testamento insiste, non c'è nessun cibo impuro, Non ci sono impurità da cui doversi guardare. Tutto è buono, dice Paolo, se viene assunto con libertà, con spirito di ringraziamento e nella condivisione. È una vera liberazione, quella che vive la spiritualità cristiana da 30-40 anni forse 50 per alcuni, dove il desiderio ha ripreso tutta la sua forza, diventa davvero qualcosa che ci fa vivere. È la vita! E guardate, se voi state attenti nelle vostre relazioni, là dove trovate persone, con desideri davvero accesi, con desideri infuocati, che hanno la passione. Certamente voi avete accanto e incontrate persone ricche in umanità. E se voi invece avete persone le quali comprimono i desideri, sono diffidenti verso le cose materiali in realtà sono persone umanamente povere noi dobbiamo essere molto attenti alla verità più profonda del cristianesimo e mi avvio la conclusione quando il Nuovo Testamento dice che Dio la parola di Dio si fece carne, sarx, parola greca, indica la carne, indica la materialità. Lo dice con una tale forza, sapendo che il grande attentato, il cristianesimo, l'avrebbe avuto proprio da quanti negano la carnalità l'incarnazione di Gesù Cristo e durante tutta la storia della Chiesa il vero attentato, il cristianesimo l'ha ricevuto dai doceti da quelli che dicevano che Gesù era pura apparenza era un'apparizione spirituale Gesù invece ha avuto una vita carnale come ciascuno di noi. E vi do un'immagine molto cara sulla quale ho scritto molto, già ormai 30 anni fa, ma che mi resta come una delle grandi acquisizioni e che credo sia una delle intuizioni più decisive nei miei scritti. Quando noi pensiamo a Gesù, purtroppo, Abbiamo un'accezione della sua vita, perché così è stata la tradizione recente, che non è la vita Jesu, la vera vita umana che ha fatto, ma è una vita che per voler essere esemplare l'abbiamo spogliata di tutti i connotati umani. Io vorrei farvi notare, velocemente, ho detto, ho scritto molto, come la vita di Gesù fosse una vita buona, bella e beata. Purtroppo i cristiani non hanno questa visione, anzi addirittura ci sono ancora quelli che hanno una visione dolorifica ma Gesù innanzitutto ha fatto una vita buona, è passato facendo del bene. L'hanno chiamato significativamente Rabbi Buono, Maestro Agazzos, Buono, perché mostrava la bontà nell'incontrare tutti ha fatto saltare tutte le barriere, non c'erano per lui persone impure, non c'erano per lui degli stranieri, non c'erano per lui peccatori e peccatrici, uomini e donne. Basta! Questa era la sua bontà. Ha incontrato tutti. E in tutti cercava di destare fiducia. Fede. Non chiedeva nulla. Nei suoi incontri non chiedeva neanche che lo seguissero. Quante volte nei Vangeli ha incontrato persone malati, peccatori. E li licenzava dicendo va la tua fiducia ti ha salvato non diceva neanche io ti ho salvato la tua fiducia ti ha salvato se la Chiesa imparasse un poco da questo un poco meno pretesa di salvare e metter fiducia nelle persone ma ha fatto anche una vita bella non ha mai conosciuto la miseria e la povertà. Certo non ha fatto una vita ricca, ma è cresciuto in una famiglia di artigiani dove non ha mai fatto la fame. Quando ha vissuto la comunità avevano una cassa comune, con la pesca si mantenevano, vendevano il pesce che la notte pescavano nel lago non era solo aveva quei discepoli e alcune donne e guardate che è una bella vita non essere soli e vivere in una comunità con uomini e donne essere amato e poter amare aveva una vita in cui lui non era mica morso dalla pastorale o dal fare il predicatore. Aveva tempo, era un poeta contemplativo, sapeva guardare i gigli dei campi, sapeva guardare le nubi, i bambini che giocavano. Pensate il mondo delle sue parabole che è fatto di immagini prese dalla vita quotidiana comune ma aveva tempo di meditare aveva tempo di leggere una vita bella, bella non ha fatto una vita brutta una vita bella oltre che buona e poi perché dico una vita beata? Perché chiunque di noi, se ha una ragione per vivere, fa una vita beata. Anche se vengono per dei tempi duri, anche se vengono dei tempi in cui uno deve attraversare la crisi o il fallimento, ma se ha una ragione per vivere, nessuno gli può rubare la beatitudine che lui ha nel cuore. Voi mi direte, ma finito sulla croce? Sì, ma la croce non ha dato gloria a Gesù, è Gesù che ha trasformato la croce da strumento di supplizio in uno strumento in cui lui mostrava di saper dare la vita per amore e senza usare la violenza che si scaricava su di lui una vita bella, buona e beata. Questo è il cristianesimo. Significativamente, Sant'Agostino dice che Gesù era il vir desideriorum, l'uomo dei desideri. E dice che ogni cristiano dovrebbe essere un vir desiderioro, un uomo esercitato nei desideri, il contrario dell'uomo indifferente, ma l'uomo che custodisce il fuoco dentro di sé. Significativamente Gesù ha detto una parola un giorno secondo il Vangelo di Luca, sono venuto sulla terra per portare il fuoco. E quanto desidero che questo fuoco bruci, arda. Nella vulgata latina, bellissimo, Geronimo rende desiderio desideravi. Ho desiderato con desiderio che questo fuoco si accenda. E si espanda come vero passione di amore tra gli umani. E questo è l'augurio che vi faccio. Non temete i desideri, fatene discernimento, l'intelligenza l'avete, la capacità di intelligenza e di discernimento pure, ma seguite i desideri profondi, perché il desiderio vero è desiderio di amore, è il desiderio che brucia nel cuore di tutti. Grazie dell'ascolto.